ciao buon pomeriggio a tutti spero mi sentiate bene leggo che ci siete mi fa molto piacere mentre aspettiamo che che arrivi qualcun altro qualche altra persona e che arrivi anche il nostro ospite volevo parlarvi brevemente per chi non mi conosce di chi sono e eh, poi introdurvi appunto eh, Simone che parlerà tra poco della sua esperienza. Sono Alain, mi definisco diciamo, curioso, ciclista e soprattutto viaggiatore, um, sono di professione un entusiasta accompagnatore freelance e sono specializzato appunto in tour, in bicicletta. E, questa passione per la bicicletta e per i viaggi mi ha portato a conoscere parecchie persone, eh, altrettanti che sono anche loro viaggiatori e eh, ho pensato che in questo periodo in cui eh, dobbiamo, stare, dobbiamo stare un po' isolati era molto Uh, sarebbe stato molto piacevole uh, scambiare qualche, uh, qualche parola con l'altro viaggiatore che arriva ben arrivato ciao Simone tutti. Ciao. ciao dicevo che eh, l'idea è nata da, uh, dalla conoscenza con altri viaggiatori come te Simone e mh, da uno scambio uh, che purtroppo non può essere di persona organizzando una serata ah, insieme beh. ma bello lo stesso vedersi e, sì. e quindi siamo già a 10 partecipanti uh, i commenti tutti con, ha, la i, tutti con la mascherina i commenti arrivano a profusione <coughs> e quindi se ti va mh, se ti va possiamo possiamo partire io Bisogna. ho preparato qualche domanda per te, eh, comunque in sostanza per riassumere eh, questa che ci, ci descriverai sarà una tua personale o una serie di personali esperienze di viaggio eh, che hai vissuto o, o poi mi dirai meglio te che, che, che vorrai anche vivere in futuro. Um, e che cosa queste esperienze ti hanno portato. Ma prima di tutto, uh, Simone, per introdurti vorrei che ci raccontassi qualcosa che ci riveli il tuo carattere, un po'. Beh, eh, io principalmente mi piace di più farmi descrivere dagli altri, però direi che mi reputo abbastanza uh, curioso che diciamo nell'ambito viaggi torna sempre utile perché comunque se uno non è curioso nel viaggio si annoia, la curiosità è ciò che ti spinge a vedere cosa c'è dietro l'angolo, quindi abbastanza diciamo meravigliato dai dettagli delle cose nuove che si vedono in viaggio e generalmente goloso, che è la cosa che... È, a me, diciamo, da, caratterizza più i miei viaggi perché comunque l'aspetto culinario è, è la parte, una parte molto forte dei miei viaggi. Quindi comunque la curiosità abbinata alla golosità e si viaggia per mangiare. principalmente Assolutamente. Quello, il Quindi potremmo dire che viaggiare per te significa anche mangiare, mangiare bene e se vuoi dirci qualcosa di più su, su come vivi questo discorso di viaggiare in, in viaggio? Eh beh, per me, per me la, la parte la mia passione è stato il mio lavoro per un bel po' di tempo. Per me, il viaggiare è la cosa più importante, appunto, è, è conoscere i cibi locali. E secondo me il modo migliore per conoscere la cultura di un posto è quello di conoscere i piatti ci pensiamo il culinario nutrirsi il, il popolo è una delle è la principale è la principale cosa insomma ognuno si deve nutrire ogni popolo si deve nutrire alla fine secondo me attraverso i piatti possiamo avere una lettura di quello che è la storia e la cultura di un popolo alla fine, essendo la cosa principale, vediamo come tutte le altre cose, bene o male, siano, siano relative a quello. Quindi anche non so, cose molto semplici, come, o magari non considerate legate a quell'aspetto, come magari la religione. E vediamo che magari nei popoli musulmani, nella religione musulmana, non c'è il maiale il fatto che comunque è un animale che portava a, a dover usare molta carne, molta acqua e quindi in un popolo, in una zona in cui ce n'è poca, diventava scomodo. Oppure appunto vediamo mh, anche nella nostra cultura, secondo me, come l'aspetto la, culinario sia molto importante e di come sia un misto della storia noi siamo andati un po' dappertutto, quindi ora ci troviamo con il, il pomodoro che comunque viene dal Sud America, ci troviamo con, eh, con altri ortaggi, altri frutti che comunque vengono da ogni parte del mondo, gli impasti, che comunque i primi lievitati vengono dall'Egitto, quindi senza parlare appunto del, del grano che, che comunque viene dalla mezzaluna fertile, non è nato in Italia però no. andando un po' dappertutto e così noi possiamo fare andando in altre parti, scoprire la cultura di un posto da quello che si mangia, la storia alla fine. Quindi per me è quello. Incredibile. Per me sì, è una, diciamo, una visione che conosco, ma dal mio punto di vista la conoscevo di più prima che tu ne parlassi in questi termini, eh, per un punto di vista nutrizionale, essendo sportivo legato al, al ciclismo. Ma è assolutamente vero, eh, la, cultu il, la cultura è rivelata, in un luogo è rivelata dal, dalla cucina, dal cibo. E, prima della prossima domanda volevo fare un appunto per chi, chi sta partecipando. Eh, siete i benvenuti a fare anche voi domande, assolutamente. Vi prego di scriverle nella chat, se volete adesso, se volete un po' più tardi, quando Simone ci avrà raccontato un po' di più, perché magari risponderemo già alle vostre domande nel corso della, della nostra Io chiacchierata. Ti perso, ti ho perso, Alain. Ok, vi ripeto brevemente, dicevo non penso, che… Si vede che tutti stanno usando Instagram in queste ore eh, come noi per video in diretta. Accenno brevemente se avete domande anche voi da casa, potete assolutamente scrivercele, ehm, appuntarle nei commenti oppure usare il tastino della carta con il punto interrogativo che è proprio qui al centro sotto la tastiera per inviarmi, inviarci direttamente una, una domanda che terremo lì e verso la fine se non è stata um, ancora risposta procederemo. Ascolta Simone, di che viaggio vuoi parlarci oggi? Ti va di raccontarcelo brevemente? Eh, racconterò comunque del, del viaggio, dell'esperienza più grande che è stata quella in Nuova Zelanda dove sono andato, poi mi sono innamorato del posto. Alla fine ci sono rimasto quattro anni, quindi lo, è diventato da viaggio qualcos'altro. Però sì, parlerò per lo più, direi che è quella l'esperienza che mi ha colpito di più di cui parlerò in Nuova Perfetto. Zelanda. E cosa, E diciamo, cosa ti ha spinto, cosa ti ha ispirato a scegliere questo luogo, a partire per quel viaggio in Nuova Zelanda? Io stavo, stavo controllando, volevo andare via, stavo in realtà guardando all'Australia, per lo più. Poi mi sono messo con una compagna che invece stava per partire per la nuova donata e quindi ho aggiunto qualche ora d'aereo, che alla fine comunque, eh, tanto quando te ne fai 30 e eh, ne puoi aggiungere qualcuno in più e sono andato là. Quindi sì, all'inizio è stato per quello. Poi il posto, avendolo visto una volta che ci sono andato in vacanza, appunto, in viaggio prima, è stato fantastico e quindi ci sono rimasto poi. perfetto. vedo anche qualche ehm, profilo che, che non conosco, quindi volevo ricordargli che, che, volevo <ride> che io sono della provincia di, di Modena, anche se adesso per motivi di studio mi trovo altrove sempre in Italia, e Simone è originario di Bologna, giusto? Bologna. Quindi diciamo che non è neozelandese e diciamo, non ha scelto sicuramente la Nuova Zelanda per, per, perché assomigliava a casa, probabilmente. No, no. Ha aspetti, <ride> aspetti misti dell'Italia eh, in realtà, però non, non assomiglia per niente. Perfetto. Ascolta Simone, una, um, vuoi raccontarci un'esperienza particolarmente significativa? So che tu sei stato in Nuova Zelanda molto tempo, ma sì. se, se vuoi raccontare quanto sei stato è un'esperienza tra le tante o un paio di esperienze che ti vengono in mente. Io appunto ci sono stato quattro anni e comunque guardando l'aspetto la, culinario una cosa che che mi ha fatto molto, che mi ha stupito, diciamo, è stato come eh, la Nuova Zelanda è un paese relativamente nuovo, sebbene la, la bandiera sia più vecchia di, di quella italiana, è comunque un paese che non ha delle radici culturali troppo profonde, eh, a differenza del nostro. E questo dal punto di vista culinario è stato particolare, perché... Eh, Vedevo comunque la mancanza di certi piatti tradizionali come abbiamo noi, eh, ma di conseguenza un'apertura un alla, alla sperimentazione, un'apertura maggiore alla sperimentazione. Cioè loro hanno alcuni piatti tipici come possono essere le pai che sono dei tortini di pasta sfoglia con della carne, principalmente un piatto anglosassone. Eh, quindi, quindi la cosa che mi faceva sorridere, soprattutto nell'ambito della panificazione in cui ho lavorato, è che loro sono molto più propensi a noi a sperimentare, rispetto a noi a sperimentare. E, ed è una cosa particolare, perché comunque venendo dal paese che è famoso per il cibo in tutto il mondo, trovi in un posto che non è per niente famoso per il cibo e eh, diciamo che non è che sia proprio l'aspetto più, più pesante quello della cucina non la e ti trovi comunque dei piatti che qua magari non troveresti perché la gente va a storcere il naso perché non sono non sono non è la rosezza non è il pane comune il barilino la... e eh, quindi in ambito appunto di, ma comunque anche in una cucina eh, più, anche, anche in cucina, togliendo certi chef comunque nostrani che sono, sono all'avanguardia, generalmente la si tira molto di più a sperimentare. È una cosa che mi aveva appunto colpito in questi anni. E Abbiamo una domanda che ti passo al volo da Marinella chiede cosa speriment cosa, sperimentavi nello cosa sperimentano nello specifico, eh, se hai Nell'ambito, nell magari si va un po' sul, sul linguaggio tecnico, però nell'ambito del pane eh, tendenzialmente tirano ad avere comunque impasti con lievito madre, che cosa qua mh, non troppo comune, sia perché abbiamo una, una richiesta di pane maggiore in Italia e il lievito madre implica spazi di stoccaggio per gli impasti molto abbondanti, e poi sono impasti diversi, molto più alveolati, con le bolle grandi, come si può dire gergo ah, comune, sì. che qua non sono, non sono estremamente frequenti. L'esempio massimo potrebbe essere una ciabatta, che è un impasto con molta acqua. E ed è bene o male la quantità di acqua che c'è all'interno della tabatta, è bene o male il, lo standard di molti impasti che si trovano là normalmente, nelle, nelle panetterie un po' più fighette, perché c'è il gap tra pane in cassetta comune del discount e invece panetterie più, più fighette. Sì. Quindi, quindi sì, quello è stato... Poi mi ricordo un dolce particolare al cioccolato bianco e basilico che fu, fu estremamente... Sì. Quando lo vai a leggere nel menù pensi che sia un errore magari o non capisci bene, invece al cioccolato bianco e basilico, ed è buonissimo. Grazie. E Quindi, per rispondere anche a, Sabina, a Sabrina, che ha fatto un'altra domanda, il cibo che ti ha colpito di più è quello con cui tu hai lavorato, quindi il pane? Uh, no, forse potrebbe essere proprio il piatto più, più particolare. È stato o appunto quel dolce a base di cioccolato bianco e basilico o un, um, un raviolo. Un raviolo. Il piatto alla paua la paua è un mollusco è l'unico cibo effettivamente tipico solo neerlandese che è un mollusco eh, molto grande le conchiglie sono molto belle vengono vendute ai turisti perché dentro sono colorate e, ed è un mollusco che sembra un mix tra una cozza e un ostrica molto grande si mangia anche crudo eh, si può pescare liberamente col limite di prenderne solo 9 a persona, quindi magari non è neanche sempre facile da trovare. C'è cioè, questo ristorante che aveva un raviolo, alla Power che era, era fantastico, era buonissimo. Ecco che questo questa risponde anche a Ari è il piatto sì. neozelandese più buono. No, no. Cioè, e... È stato quello. e devo dire che. Molto probabilmente non mi ricordo esattamente il nome, ma anche io quando andai in Nuova Zelanda, eh, fui ospitato a casa di amici, e, e un parente una domenica ci portò questa strana queste strane, paue che non avevo mai sentito. È stato difficile all'inizio capire cosa fossero. Poi eh, erano mai... veramente Uta. buone. Eh, no, era mh, diciamo. Una sorta di, di era in qualche modo fritta. Sì, capito. Cioè, la Do prima volta io la sentì da un, un amico del negozio in cui lavoravo, pescatore, Che sì. pescatore, comunque le aveva appena pescate ed era arrivato in negozio, eh, me ne volle far sentire una. Io ero intento con le mani nell'impasto, quindi non avevo modo di, di prendervi proprio questa conchiglia, con un coltello scavò all'interno, perché poi dentro è nera, eh, è poco appetibile all'aspetto, tirò fuori questa, questa parte centrale e me la insinuò tutta in bocca proprio, <ride> dicendomi di mandarla giù praticamente intera, senza masticare, e quindi un, un, po', sì, un po' in stile ostriche che la inghiotti così voracemente. Fu una bella esperienza però. Che spettacolo no. che si vuole. Ascolta, ehm, andiamo un attimo nel tuo mondo lavorativo che era là se ti va ehm, per una domanda un po' strana. Cosa, cosa scandiva il tuo tempo al, al lavoro? Minuti o momenti? Beh, al lavoro, al lavoro in realtà era un po' come, come un laboratorio di cucina, come un ristorante qua, quindi alla fine ti trovi con... Eh, i momenti più calmi di preparazione e poi i momenti più rapidi eh, in orario tipo di pranzo eh, dove c'è da, da sfornare pizze al volo una dietro l'altra e sì al lavoro era quello altrimenti all'inizio diciamo nei momenti liberi giravo molto a piedi guardavo gli alberi che sono diversi non so se l'avrai notato essendo stato in Nuova Zelanda sono particolari sì. e quindi è una cosa che mi piaceva all'inizio quando non lavoravo facevo molto poi al lavoro appunto era, era, un, era un laboratorio di cucina beh molto bello avere il tempo di, di soffermarsi a guardare a, a cercare questi dettagli anche nella natura di c'era diverso all'inizio all'inizio c'era più tempo libero ovviamente quando comunque era il viaggio e non stare lì a lavorare. Poi dopo, poi dopo sì, il lavoro e la routine presero, presero comunque spazio, però mi ricordo che ogni tanto anche andare a vedere certi posti, a me ormai già conosciuti, cioè, eh, mi, mi stupiva molto ancora, sentivo ancora la sensazione come se fosse il primo sguardo dato a a quella roccia, a quell'albero, a quell'angolo di strada, queste differenze. Eh, quindi sì, diciamo, il tempo era scandito normalmente a trovare ancora emozione su queste differenze. Ecco. Bellissimo, bellissimo. E ascolta, non eh. so se tu già prima a Bologna lavoravi nella panificazione o, o no, ma c'è un oggetto eh, per caso che... che che ti sei portato da casa in quella terra e che si è rivelato fondamentale per te, oppure se invece c'è qualcosa che ti sei accorto di aver portato che avresti preferito lasciare a casa? Beh, Io, io ho il difetto che viaggio molto pesante. Generalmente il, il buon viaggiatore viaggia leggero con poche robe essenziali. Io invece su questo ci sto ancora lavorando, non è il mio forte e quindi, in realtà, mi ricordo che all'inizio andai là addirittura con, con delle cravatte, cose che, diciamo, no, che… Mi serate regala, non si sa mai. Sì, usate, qualche volta usate, ma veramente no, diciamo che quelle le metterei non nell'essenziale. Nel, nelle, invece le nelle cose che mi sono tornate utili, stupidamente banalmente parlando, una cosa come, come il telefono ormai è, è ovvio però uno ci va a mettere i documenti anche quando viaggia scaricare una soprattutto all'inizio scaricare una cartina offline che è una cosa terribile, ovviamente te hai fatto il viaggio in bicicletta in giro te, ti sarai sentito ti sentirai più a tuo agio magari a, a perderti però ad un certo punto piaceva andare in giro e perdermi, ma ad un certo punto devi tornare indietro. Quando viaggi e non conosci il posto, ti torna utile la, la cartina offline uh, scaricata prima, perché a volte capita che quando ne hai bisogno, altrimenti non ce l'hai. Sì. <ride> Sarà capitato, te, immagino? Sì, sì beh, io usavo mappe cartacee e in effetti anche più di una Quelle volta… Rimangono più di una volta entravo in, in, in relazione con, con le persone lì per, per farmi aiutare, perché sennò non, sì, eh, sì, non ce l'avrei fatta da sola. E in, riguardo a questo volevo proprio chiederti, passare alle persone magari che hai incontrato, e chiederti se ci sono state persone che per te hanno avuto un valore particolare sì. durante sì. questa esperienza. A me sono piaciute molto le, le persone in Nuova Zelanda, sono, mm, sono molto più aperte. Una cosa che, che ho sentito comunque sarà, sarà comunque che è un paese nato da, principalmente da colonie, a parte comunque una piccola parte ancora di Maori presenti, eh, non sono ben distribuiti dappertutto e, e ho avuto la fortuna di, di conoscere molto bene vivendoci insieme direi che comunque tendono ad avere un'apertura mentale verso comunque la persona diversa la persona che viene da fuori è molto più positiva rispetto a noi cioè in Italia anche se non c'è discriminazione c'è sempre la coscienza del fatto che magari vai a relazionarti con una persona che, che non è del tuo paese e, e là no. Io ricordo quello che col tempo divenne, diciamo, il mio, il mio più caro amico locale. Eh. All'inizio, parlando con lui mh, delle cose che dovevo fare, eh, parlavo di me stesso come, come, un, come un immigrato, come una persona non del luogo giustamente e per noi viene normale pensarlo no? e lui mi ricordo proprio che mi disse tu non sei un immigrato, tu sei Simone e poi dopo sarai altro però prima sei quello e per me fu una cosa molto, a me colpì molto mi piacerebbe comunque eh, sapere che dappertutto ci possa essere questa questa apertura mentale, ecco, là c'è, io l'ho sentita, poi magari i tempi cambieranno, stanno cambiando anche là, però comunque non, non ti fa sentire a disagio, ecco, è una cosa non da poco, se quando sei, non, no, quando non ti dà la terra, quindi è stato molto, molto bella questa cosa. Ascolta, torniamo un attimo, perché qui la cucina eh, incuriosisce davvero tanto. Eh, torniamo un attimo alle domande di cucina. Se ti dicessi avventura, la parola avventura, che cibo sì. ti viene in mente? E eh, allora, se mi dicessi proprio avventura, forse non è la la, la nuova zelanda che mi ha proposto il cibo più, più avventuroso perché comunque c'è cioè un ambiente più, più normale più, più più normale per noi comunque case città negozi quindi alla fine c'è poco di magari di avventuroso in, in, in una pasta comprata eh, una pasticceria a pasticceria wellington eh, Nonostante in invece... Olanda ce ne sia tanta di avventura, se ti interrompo, cioè sì, è, sì, di sì, natura sì. E, di, e di possibilità per vivere l'avventura. Sì, sì, quello sì, però a livello di, di cibo, diciamo che forse la cosa che mi viene mh, immediatamente a pensare è un tè preso a, in, al Wadi Rum, nel deserto in Giordania. Ho visto anche tra i partecipanti qualche ex collega di viaggio. Ah, grandissimo. Forse la cosa più, più avventurosa, perché comunque aveva quell'odore, quel sapore particolare. Sei in mezzo al deserto, in una tenda, quei beduini, è, è, è l'immagine dell'avventura. Assolutamente. È stato forse il più, il più particolare. E diciamo un po' l'opposto, se ti dicessi invece casa che ci bottiverebbe in mente? Ah, casa, casa questa, eh, questa sì, Bologna, Bologna. Quindi, quindi Bologna, assolutamente, anche perché non vorrei che ciò che ho detto prima sembrasse una critica al, alle tradizioni culinarie, che per carità sono. Sono fantastiche. E ecco, c'è il, il ragazzo nei commenti che si ricorda il te e quindi, ah, sì, sì, il vivo, qua appunto, come dice oh, sì. De Fratellini, e, e lasagne sono assolutamente. Sono quelli di casa, sono eh, quelli certo. e fatti eh, certo. fuori, ho provato. E manca sempre qualcosa, è una cosa pazzesca. Perché anche fatti da magari chi sa fare ha ah, un ragù. Là c'è poco da fare. Non è buono come un ragù fatto qua, eh. quindi quello <ride> è il cibo di chiedere. Ascolta, um, sono le 18.06, una piccola appunto per chi si sta collegando adesso. Um... Simone è, è un ragazzo di Bologna che ha fatto, si sta parlando del suo viaggio, della sua esperienza di vita, più che altro potrei definirla, perché è stata molto ampia. In Nuova Zelanda in particolare, legato al cibo, legato al modo in cui lui vede la cultura, eh, scopre la cultura del paese attraverso il cibo e mh, riguarda soprattutto la panificazione, ma, ma non so, che hai avuto esperienza di... di di implementare, diciamo, ma non solo. Sì, sì. ascolta, eh, abbiamo parlato di tortellini poco fa, quindi il piatto che ti ricorda casa, ehm, dove adesso sei perché è come tutti, come tanti sono, di noi siamo costretti sì, a casa, no? Sì. E eh, eh, prima ci hai parlato anche di piatti neozelandesi. Allora, secondo te c'è un piatto ci sono piatti neozelandesi? Questa è la domanda mm -hmm. di Sabrina che si potrebbero ri riprodurre qua in Italia con lo stesso successo che hanno là? Molto interessante. Le, le, le, le... Sì, perché non ce ne sono troppi di tipici. Alla fine il, uno dei piatti tipici è l'Agnello e quindi qua in Italia non va tantissimo, ha comunque un, un sapore un po' forte, non a tutti piace. E... Una cosa che io ho sempre in realtà desiderato fare, le ho citate prima: le pai sono, sono appunto dei per chi magari prima non ci fosse certo. ehm, dei, dei tortini. Pai vuol dire torta, sono delle, dei tortini salati ricoperti. Eh, di solito la grandezza è variabile, possono andare da 5 bocconi a, a delle fette impegnative, e, quindi si, si fa questa, questa pasta sfoglia che si va a riempire nel loro formino eh, di, di qualunque cosa. La cosa divertente della paia è che bene o male si può uscire con tutto. Gli più classici sono eh, in Nuova Zelanda manzo, manzo e formaggio, eh, poi c'è il pollo, pollo e funghi, uova, manzo e uova, e vai dalle vegetariane ci sono proprio negozi che le fanno e hanno, hanno la lista del menù ognuno è diverso quindi più formaggio eh, che tipi, tutti i tipi di carne ovviamente vegetariani eh, quello per me è una cosa che sarebbe divertente da, da riproporre perché comunque va a prendere quello che potrebbe essere magari il posto di un panino eh, proponendo, diciamo, uno spezzatino all'interno. Quindi è un po' più godurioso. Magari d'estate è un po' pesante, però all'inverno <ride> al suo che Sì, mi viene in mente, mi, mi sembra una sorta di, parlo anche un po' per esperienza, ma una sorta di street food che può sostituire un panino. Ti fermi, lo compri sì. e lo mangi la, Là è proprio, non so se ti è capitato nelle stazioni di servizio, no, perché tu l'hai gelata tutta in bici, la Nuova Zelanda. No, no, non tutta, non tutta. Quindi, però sì. le vendono anche nelle stazioni di servizio. Ah, sono, sono le più comode, cattive. Eh. Sono le proprie... Sì, sono le più cattive, Immagino. però comunque il, la proposta è quella. Assolutamente. E questo, con questo rispondiamo anche a Beck che tu conosci sicuramente perché dice uh, oh, «Ciao tanto. Simo, ci sono piatti in che cucineresti in Italia?» Come abbiamo detto, i pai. <ride> cioè, ti butto lì un'altra domanda da Mattia. Eccola «Quando viaggio all'estero sono curioso anch'io di assaggiare i piatti locali, però quando mi trovo davanti a un menù ehm, non so cosa scegliere. Forse un po' per la lingua, eh, forse un po' per… Ehm, sì, comunque io ultimamente da quando adesso la mia intenzione è proprio di fare una serie di viaggi esclusivamente a scopo alimentare. e ehm, eh, C'è un sito che mi hanno, hanno fatto conoscere eh, che si chiama Atlas è molto comodo, sì. perché se uno si volesse fare una cultura del cibo dei paesi che va a visitare, eh, questo, questa pagina chiamata Atlas, c'è anche l'applicazione, ti dà una mappa, ti dà la mappa, come Google Maps, apri c'è una mappa, una volta che vai a zoomare sul paese che ti interessa, ti saltano fuori eh, i piatti tipici, con le rispettive ricette, cliccandoci sopra. Quindi questo per me è stato veramente… Eh, non so se ci sia… Ti, Carlotta, ti me l'ha fatto con… non lo so, adesso, magari… Carlotta, dacci un segnale, scrivici un commento… so se c'è, però me lo consiglio a lei. Eh, ci, ci puoi però... scrivere qui sotto nei commenti anche, anche tu cosa… il nome? 10... Per... sì, lo so, sì. Allora… E questo io l'ho scoperto da poco, in realtà non ho ancora avuto modo di, di utilizzarlo, ah, eh, però, è, però ci gioco, ci passo del tempo sopra a guardarsi i piatti dei, dei vari paesi. Vero, immagino. Allora, allora sto inizio. scrivendo. Intanto colgo l'occasione per salutare Ombretta, Depa. Virginia, Giorgio, ciao Giorgio, insomma tante Buon persone che, che ci seguono. Ascolta, um, grazie, Atlas, sito per ricette dal, dal mondo. E chissà che un, a, a breve non ti troveremo anche, anche con un profilo su Atlas in cui proporrai ricette, Allora. Non è, credo che funzioni, non, non funziona, credo, con i coi profili, eh, coi profili delle, dei privati. È un, lo vedo come un, non so, un raccoglitore, non so chi inserisca le ricette, in realtà c'è anche una pagina Facebook che, che seguo e ogni tanto postano delle, delle ricette. Leggendo nei commenti trovi sempre magari qualcuno locale. Che dice no, quella ricetta non è davvero così. Credo che che sia, sia, sia un problema che puoi trovare dappertutto. Ormai ognuno fa, fa le cose a modo suo, e quindi giustamente, ogni... anche perché sappiamo come, come noi siamo pignoli, come noi italiani. Eh, sì, volte sì, siamo, siamo pignoli siamo. sulle ricette no. che cambiano magari da famiglia a famiglia, della stessa identica se, cosa. Se, se. E quando Quello, io dico quindi... a ah, la mia, Alessandra, mia amica pugliese, che, che le melanzane per la parmigiana no, non le friggo perché sennò no la riesco eh, domani eh, ma eh, Le griglio, cioè lei, però quello non lo vai a dire. casa mia, mi quello, quello non si dice. a un pugliese, eh? No, eh, fa male. Fa male. Eh, io quando faccio i gruppi, quando faccio i tour con i gruppi. Eh, di clienti stranieri eh, spesso dico, per esempio riguardo alla cucina bolognese, guardate che se mangiate gli spaghetti con la salsa bolognese, ogni volta che voi le mangiate un bolognese muore. Eh, sì, sì. Per eh, dare l'idea, sono... adesso in realtà non è vero, è una burla astronomica, eh, e dopo glielo svelo molto volentieri perché non ce lo auguriamo sicuramente, eh, però è per dare l'idea della, della Quelli si trovano in tutto il mondo, meno che a Bologna. Esatto. De, De pa, <ride> deve essere pugliese anche lui perché scrive si friggono, è riferito alle melanzane, <ride> credo. <ride> e uh, qualcuno comincia a avere anche domande, perché l'hai accennato, sulla Giordania. Ora eh, però direi che diventa un po' lunga raccontare anche la Giordania qui e quindi probabilmente se, se c'è l'interesse potremmo rivederci e ci puoi parlare uh -huh. della, no, della Giordania, anche perché mi piacerebbe che questo appuntamento diventasse un po' ricorrente. un po'. Um, e ah, se avete amici si o si se volete proporvi, potete scriverlo nei commenti, scrivermi un messaggio anche in privato o più tardi. Oh, Dimmi, Simone. No, adesso l'ultima domanda del menù del giro del mondo ideale <ride> è difficile. Dai, la colazione è forse a Parigi, dove i croissant sono dei panetti di burro sempre a ah, qui si chiede sì. lui ci chiede proprio di, di farci fare un giretto del mondo così in una proposta di menù oh, questa è eh, un'ottima eh. domanda beh si, si fa una volta perché magari se ne esce affaticati però eh, io sarei su appunto magari la, la colazione il crossante più buono l'ho mangiato a Parigi quindi partendo da, dalla colazione Parigi sì, e poi dopo io, io, sono, io sono un fanatico degli hamburger quindi probabilmente un posto in, un posto in cui non sono ancora andato, però vorrei andare a, a mangiare. Sono ovviamente gli Stati Uniti, che è la casa degli hamburger, e... Chicago è uno di quei posti che mi ispira particolarmente, eh, ho alcuni posti che mi sono segnato, adesso non ci vedo qua, però se mai ci andassi, ho alcuni posti che ho già puntato per andare a mangiare. E... Quindi pranzo a Chicago probabilmente, a Chicago. Con e poi merenda, la cena. La cena, la cena, la cena, la cena la facciamo caso, dai così siamo più vicini <ride> quindi la cena a casa che vabbè bisogna dirlo si mangia sempre bene il posto in cui si no. mangia meglio al mondo altrimenti altrimenti insomma risulti nemico della patria però, <ride> però è vero. Come, vedi, sì, come vedi Marinella Giulio e Sabrina ci dicono facci viaggiare facci volare facci ingrassare eh, so. eh, però eh... È quello, in effetti è un problema, le cose più buone sono più grasse. Wow. Quindi... Che, che in questo periodo potrebbe essere un po' un problema in più. Un problema in più. Ah, problema sì. in più. Sì. Stando, stando prevalentemente a casa. Um, allora, eh, io tornerei un attimo, bellissimo, tutti i dettagli sul cibo, tornerei un <ride> attimo al, al viaggio. Eh, in Nuova Zelanda, in particolare. C'è eh, eh, hai qualche aspetto? Ti senti cambiato in qualche aspetto o trasformato al ritorno mm. dal viaggio? Perché adesso tu sei di nuovo a Bologna. Mm. Eh, ecco io questo è un aspetto su che diciamo non, non condivido sempre eh, ciò che si dice del viaggio che cambia la persona. Secondo me non è del tutto vero, cioè sicuramente arricchisce, però un, uh, un viaggio è fatto dalla persona, sostanzialmente se uno è stronzo prima del viaggio, è stronzo anche quando torna, a grandi linee, e quindi... Eh, per me è un aspetto importante che può arricchire la persona, ma che comunque è, è la persona stessa che fa il viaggio, è il viaggiatore che filtra le, ciò che prende dal viaggio e di conseguenza ogni esperienza sarà, passerà attraverso il carattere già presente dalla, nella persona. Quindi, diciamo che è un vai, allarghi il tuo bagaglio culturale. Ma il bagaglio, quello è, quello rimane. Non è che torni con un'altra valigia, sì. sempre quella. E certo, male non fa, cioè, male non fa. È sicuramente una, insomma, è il modo migliore per, per, per imparare, per vedere cosa c'è fuori. Devi essere predisposto a farlo. Quindi a me. L'esperienza in Nuova Zelanda mi ha cambiato parecchio, ma perché comunque è stata un'esperienza di quattro anni, quindi è stata più un'esperienza di vita, più che viaggio in sé. Secondo me nel viaggio in sé, che comunque ha una durata di… te fai viaggi più lunghi, cosa dici, un mese è già un viaggio abbondante. Sì, sì, sì, assolutamente. Eh, eh, però, insomma, è più di quello che la maggior parte di noi con lavori normali può esatto, stando nella media di uno o due settimane, secondo me non eh, ne torni arricchito, ma se sei tu predisposto a farlo, certo, se no, certo. quindi fatelo per carità: cioè, <ride> il più possibile. E... Però sì. Beh, comunque tu hai detto, come, come tu hai detto, ti arricchisce però in qualche modo il viaggio. Io credo anche che uh, alcuni viaggi, adesso c'è chi fa la differenza tra viaggio e vacanza, e, e tra il tipo di viaggio, eccetera, ma eh, credo che si, si può anche effettivamente non imparare niente. Cioè dipende molto no, da come uno parte, da con che, da con che idee uno parte e con che volontà. No? Perché come in tutto nella vita probabilmente ci vuole volontà di, di, di come tu hai fatto scoprire, andare a scoprire dalla natura alla cucina una, una cultura. Concordo? Sì, sì, sì, sì. Comunque da leggo Marinella che, che stronzo è stronzo rimane. No. Sì, c'è qualcuno che dice di, <ride> di incorniciarla questa frase <ride> e, e metterla magari certo. qui dietro la mettiamo la prossima volta la troviate la troviate di dietro c certo quello che dico è che comunque se tu parti ehm, e durante il viaggio approfondisci certe realtà quando sei partito eri già intento a fare quel tipo di esperienza che poi mh, appunto la differenza secondo me tra comunque vacanza e viaggio cioè e non per forza una è meglio dell'altra certo tu parli di viaggi quindi di quello parlavo io senza appunto certo. dar, dar colpe a chi magari, preferisce il villaggio turistico sì. È... Ti chiedono il titolo di questo programma? Esattamente. Allora. Gli rispondo, gli mando un messaggino. E in effetti, no, non ancora perché in questo periodo le idee ci sono, ma sono incanalate verso certe certe necessità. Eh, quindi se, se avete suggerimenti di questa rubrica che parla di, di viaggi e esperienze, eh, possiamo prendere, se nessuno scrive niente, di consigli il nome, che, la frase che Simone ha, ha detto, eh, che se uno non è ricco eh, dentro, già eh, non è che può, si possono fare miracoli col viaggio, questa per dirla in censura, altrimenti se volete scrivere qualche idea, molto volentieri. Ascolta, a proposito diciamo che siamo, siamo verso la, la, la, la conclusione, così dopo ti lasciamo anche perché credo a, a, tu hai un impasto da portare avanti, non so a che eh, Sì, lo, lo devo controllare perché in realtà si deve, si deve vedere a vista adesso. C'è sì, ancora, ancora un po'. Sì. Eh, quindi ti va di lasciarci con, um, vabbè, con una penultima domanda. Vero? Se hai un consiglio per le persone che, che vorrebbero intraprendere un percorso simile diciamo un'esperienza simile come quella che tu hai vissuto in Nuova Zelanda. beh, uh... È forse forse una, è una frase banale, però alla fine è il, il buttarsi perché per ottimismo o oh, paura, alla fine uno, uno non lo fa. Io ricordo il momento in cui io ho iniziato a, a dire sì, proprio il classico yes man, quindi a ogni cosa: sì, sì, sì va bene, va bene, va bene, perché alla fine, insomma, si puoi fare una, se hai la scelta. Fare un'esperienza o non farla è sempre meglio farla. Poi, male che vada, torni con una figura di merda, un bel aneddoto da paesi lontani o vicini, però comunque male che vada è quello. Se va male ti sei perso ti sei un'occasione, magari. Quindi, quindi, io mi ricordo sì, di molti sì proprio lanciati così, eh, di cui alcuni non mi sono pentito alla fine di nessuno, cioè quindi, quindi anche quelli che mi hanno portato magari a quei, quei momenti imbarazzanti, mi ricordo ho iniziato a giocare um, a softball, che è il baseball, eh, però è più comune là, eh, con una squadra solo di maori sì. che hanno un inglese super slang e non capivo un cazzo. In più, io ero, io ero Simoni, perché la E si pronuncia I, quindi era anche difficile da capire quando, quando si riferivano a me. Ci parlavamo a testi, e veramente, era, la comunicazione era veramente difficile. E, no, è, stato, è stato bello, molto bello. Quindi, quindi sì, cioè, però il, il momento in cui mi è stato chiesto, ti va di venire sì. a giocare? Sì. Una settimana dopo ero in fondo al campo col coach e mi diceva, si muovì, si Beh, credo che questo non va. sia solo un, un consiglio per un percorso del genere, ma sia proprio un grande consiglio in generale per la propria vita. Grazie. Eh... erano ubriachi. Giulio dice che erano ubriachi. Erano no. ubriachi, sì. Sì, sempre. Però ci vedevano. non tutti. era. Quindi Ascolta, come ultimissima domanda vorrei chiederti, siccome adesso, una cena ad oggi, siamo a casa. Come, accidenti, stai viaggiando in questo momento? Eh, io dovevo avere, dovevo avere un viaggio, in realtà, in questi giorni. Dovevo ah. tornare in Spagna. Proprio dovevo partire il 28, non il 25, domani. E quindi quello niente. Si sta a casa e sinceramente e come sto viaggiando adesso leggendo gli articoli del, di come la natura si riprende i suoi spazi alla fine secondo me è, o stiamo a casa però è, è, è la cosa più bella che abbiamo quindi quelli sono per me sono estremamente positivi e piacevoli da leggere delfini sì, sì. nel Porto di Genova, un po' in tutto, dappertutto, in tutti i mari d'Italia adesso ci sono i delfini, che, che qua è una cosa assurda. Cioè almeno il Porto di Genova e quindi qua a Bologna anche, in, pelo fuori in periferia, si vedono gli animali che ricominciano a girare nei parchi. Eh, quello è la, quello… viaggiare così. Assolutamente. Bellissimo. Bellissimo. Eh, ragazzi, ragazzi, se avete qualche altra domanda, mh, stiamo, stiamo live ancora qualche minuto. Eh, io volevo ringraziare tantissimo Simone per essere stato dei nostri Prego. oggi pomeriggio. Se ti va, la curiosità c'è, perché ho letto domande e commenti a riguardo, um, per prossimamente tornare a parlarci del la tua esperienza in Giordania vedremo insomma anche un po' con i tuoi impegni visto che sei a casa ma appena si riaprirà un po' la situazione credo che un viaggetto in Spagna te lo te lo farai volentieri spero niente ti ringrazio ancora ringrazio a tutti a tutte voi Grazie che siete che, siete, che avete partecipato. Eh, ho visto davvero tante persone e mi ha piacevolmente sorpreso. Vai Simoni! Vi eh, ricordo che questo appuntamento vorrei che continuasse, che diventasse un po' ricorrente. Quindi cercherei di tenere come data e orario questo, il venerdì pomeriggio dalle 17.30, circa alle 18.30. La prossima settimana incontreremo qualcun altro che non vi posso certo svelare adesso, quindi eh, date un'occhiata alla pagina e mm, alle stories. Nei prossimi giorni eh, scopriremo chi ci sarà la prossima settimana. I, i ragazzi ti ringraziano, viva Simoni, Grazie! <ride> Grandissimo. Beh. Bene, allora vi lasciamo il vostro, ti lasciamo alla panificazione e all'aperitivo. Credo sia ora Beh, sì. <ride> no, Grazie. ci vediamo eh, la prossima settimana. Bel, bel programma. Alla prossima. Grazie, Così. ciao Simo. Ciao, eh. ciao. ciao, ciao, ciao.